Grazie. Allora, parliamo di uh, qualità di software nei plugin di WordPress, non necessariamente di WordPress, perché comunque ci sarebbe probabilmente da, da parlare un po' di più. E, però, io mi sono immaginato una situazione che uh, qualcuno ha uh, una piccola azienda, un uh, sviluppatore appassionato um, open source, un persona comunque che a un certo punto si trova con un plugin che usa magari privatamente nel suo blog o uh, lo vuole mettere open source, eh, mettere su Wordpress uh, plugin sul directory um, e si prende ovviamente un impegno abbastanza importante e a un certo punto uh, si trova con dei, dei piccoli problemi che abbiamo tutti, che problemi di qualità nel nostro software um, e dalla domanda che cosa possiamo fare. E quindi voglio parlare di questo, che mi sembra un tema interessante. Prima, magari, uh, vi dico chi sono io, purtroppo uh, mi ha già preso parte del, della mia prima slide. Però, um, io lavoro per MotoK, sono un principale engineer. E, um, parlare di uh, qualità di software, di testing, di. Um, Um, fa mentoring per sviluppatori che è quello che faccio tutti i giorni e quindi um, non è un caso che uh, oggi parlo di, di, di questa parte dello sviluppo però uh, sono anch'io un, uno sviluppatore open source ho fatto un paio di plugin e sono un meetup organizer enthusiast, idealista, quello che vuoi e così avete più o meno il quadro di chi sono io e oggi purtroppo abbiamo delle slide vecchie va bene ce la caviamo così allora um, le la, la cose che possiamo fare nella, uh, per l'idea di, di uh, alzare la qualità del software e soprattutto fare unit testing che quello sarebbe sempre il mio primo consiglio a qualsiasi persona che uh, viene da me e dice cosa posso fare? cominciamo con unit testing il caso ideale è che cominciamo già dall'inizio con unit testing e lo facciamo molto spesso adesso potrebbe essere anche subito si potrebbe arrivare con la domanda ma che cos'è unit testing alla fine? allora se io sviluppo software prendiamo una classe una funzione, quello che è che è una unit no? e io con, mia, con la mia funzionalità io faccio delle promesse se tu usi la mia funzionalità in un certo modo si comporterà così questa è una promessa che posso fare ma la posso anche verificare e questo è il unit test perché comunque io posso testare in, con qualsiasi condizione entro nella mia funzionalità e faccio vedere che le mie promesse sono buone puoi bene. questo è è una cosa fondamentale e per questo cominciamo presto e lo facciamo spesso che uh, testiamo il nostro software anche nell'andare uh, avanti poi un'altra idea su um, andare avanti dopo il unit testing con uh, l'analisi del, del codice in un modo statico poi parliamo un attimo di, anche di coding standards e uh, che ci porta automaticamente sulla peer review e um, quality gates che è un altro concetto che mi interessa al momento, che comunque che ci porta nel mondo dei KPI e creiamo uh, diciamo, magari idee metriche che possono verificare quello che, uh, che ci interessa però visto che um, spesso sento del, del non dire scusa, però sento un po' l'idea che uh, unit test sarebbe una cosa complicata, ma non lo è. Abbiamo tutti i tool a disposizione che ci rendono la vita molto facile. No? Partiamo dal pensiero che usiamo Composer Posa nel, nel nostro sviluppo e partiamo dall'idea che possiamo uh, installare un PHP unit che ci dà tutta l'infrastruttura che ci serve per fare il test. Adesso uh, se torniamo un po' sulla idea del... possiamo testare le nostre unit um, in un modo che non dobbiamo necessariamente avere WordPress installato o up and running per, per i nostri test ci servono anche framework che possono mocare la funzionalità e per questo io al momento uh, favorisco Brain Monkey. Perché BrainMonkey? BrainMonkey fa una cosa che, uh, che proprio entra in, in, in, uh, in questa funzionalità che ci dà la possibilità di, di dire, quando tu incontri una, una funzionalità nel tuo test che non conosci quindi non ho installato uh, Wordpress per il mio plugin per esempio il mio plugin durante il test incontra funzionalità che sono magari funzionalità di, uh, di Wordpress io posso dire quando tu, when vedi una funzionalità, cosa fai? Mi dai un valore indietro? Staps fa una cosa simile, io posso anche fare un gruppo di, definire un gruppo di funzionalità e dire se tu vedi questa funzionalità rispondi sempre così. E io posso creare delle situazioni che posso fare entrare nel mio albero delle funzionalità in ogni caso e um, dare la risposta che ho, come ho detto, promesso. Con Expect la cosa diventa un po' più interessante, perché posso anche dire quante volte vedi una funzionalità. O um, quando tu entri in una funzionalità, vedi una funzione di WordPress, che cosa ti aspetti come, come argomento per entrare in questa funzionalità? Poi, per Monkey come, uh, viene anche con una, una serie di funzionalità che sono già predefinite, quindi rendono la mia vita un po' più uh, facile. E la cosa molto interessante di BrainMonkey perché mi pare che è al momento uno dei, po dei pochi framework che funziona veramente sul testing dei hook in WordPress. hook sono dei uh, filtri, delle action, io posso verificare se entro una funzionalità mi aspetto che viene, viene um, aggiunta un'azione. Entro una funzionalità mi aspetto che viene applicato un filtro. Questa cosa posso fare con uh, con Brain Monkey. Adesso, abbiamo magari la situazione che possiamo verificare la nostra funzionalità e le promesse che abbiamo fatto. Però questo non ci dice che abbiamo scritto un buon codice, perché abbiamo solo verificato che la nostra funzionalità fa quello che deve fare. Ci sono altri prodotti, probabilmente qualcuno userà Psalm o prodotti simili. Io Personalmente mh, mi, mi trovo bene con uh, PHP Stan, che c'è anche un, uh, un plugin di, uh, per Wordpress che automaticamente uh, verifica anche cose che sono normali nel mondo Wordpress. Qua ho un esempio di una, una mia funzionalità, di un, un MVP che mi dice chiaramente che fai tornare un valore bull per un action che non mi aspettavo, una cosa così che tu in una, un unit test potresti mai verificare se questo è un problema o no, perché potresti dire, io mi aspetto un, uh, un ritorno di un uh, bool. Quindi, uh, questa parte del, um, di analizzare il codice in un modo, in modo statico, secondo me, uh, va oltre il te unit testing, però secondo me non ha nessun valore se non hai fatto unit testing prima, dopo, Probabilmente eh, PHP, PHP Stan sarebbe il mio prossimo step. Potrei anche installare ovviamente un code sniffer, però ehm, c'è anche un, un progetto molto interessante per WordPress. Però eh, personalmente userei PHP Stan e qua i uh, coding standards, e, uh, perché sono importanti le farei fare dal, dal ID, perché comunque anche là eh, diversi, eh, diversi ID danno già dei plugin che eh, ti danno la possibilità di fornire un codice che è ben formatato e dà magari anche segnali eh, quando, un po di, eh, eh, quando ci sono problemi di leggibilità o di qualcosa che eh, è inaspettato. e i coding standard, mh, credo che comunque, mh, magari sono un il migliore della definizione attuale di, dei coding standard che abbiamo in WordPress, magari non, è, non, non sono tutti d'accordo con, con la definizione, e uh, o come sono fatto al momento, dico solo che, uh, come esempio, i Yoda Condition, che magari uno potrebbe essere d'accordo o no, ma ci sono, e quindi... Um, c'è una, una specie di standard che posso dare anche certezza ad altri sviluppatori. Se mi vogliono fare la contribuzione posso anche essere um, sicuro che loro comunque trovano un codice che è per loro è leggibile. Che secondo me è una cosa importante per comunque avere una uh, possibilità come avere una quote review. Perché uh, se uh, io ho quindi colleghi programmatori che conosco contributori de, sulla, sul mio plugin open source che magari incontrano una, uh, una situazione dove il codice non è formatato bene o ha dei problemi chiaramente di, di uh, formattazione quindi qualsiasi cosa che fanno magari al mio codice risulta in una, un code change quindi anche cose piccoline Qualcuno fa una intention e automaticamente tutto il mio codice è cambiato, che non va bene. Quindi il code review e diciamo, gli standard vanno, eh, come si dice, hand in hand, vanno insieme. E sulla code review sicuramente eh, se si lavora in team avere una checklist per, per, per la code review è una cosa importante. Per, uh, anche quando uno sviluppa da solo, che potrebbe avere comunque anche metriche, tipo voglio almeno uh, rimanere nel uh, code coverage che avevo prima, quindi la copertura della, dei test che avevo prima, magari potrebbe, potrebbe essere una metrica, e code review è anche un uh, modo molto interessante per imparare o insegnare, lo vedo molto nell'azienda, che uh, discussioni che si, che si aprono, sono interessanti, che ti portano a qualcosa che magari dici a un certo punto, ok, non lo sapevo, ho imparato qualcosa, o puoi dare anche uh, input uh, interessante a altre persone. Magari um, una metrica può essere anche di uh, non andare oltre 200 righe, questo è un numero che ho messo così, non potrebbe anche dire 400, o quello che è, però uh, vuol solo dire che se tu fai code review, magari se sono pezzi piccoli, potrebbe essere una cosa fattibile e sicuramente porta anche a più qualità chi dà l'input. E, e se puoi automatizzare questa parte, uh, sarebbe anche una, un bene e sicuramente um, nel prossimo slide vediamo anche un attimo questa, questa parte, perché, come ho detto, um, se parliamo della, della code coverage, la copertura del test, arriviamo anche a un certo punto ai uh, quality gates. Questo è un concetto in realtà dei, del, um, dei QA, dei QA specialist che controllano la qualità del software, e loro hanno spesso um, questo concetto dei quality gates. Però se ci pensiamo un attimo questa cosa del... Um, ti chiedo coding standards, um, fare code review, eccetera, sono già quality gates, quindi sono punti dove io decido se voglio andare avanti o no con, una, con un cambiamento nel mio software. E questa cosa si può anche definire KPIs, percentuale della, della copertura, questa parte può essere anche automatizzata. Se prendiamo per esempio Oppala. adesso uh, devo andare a secco così perché uh, questi cambiamenti non sono entrati nella, nella slide se um, usiamo per esempio github abbiamo la possibilità di usare le action possiamo creare una situazione che qualsiasi pull request al mio software uh, esegue automaticamente il, uh, la copia esegue le unit test crea una Uh, un file per capire quanto è la copertura e si può fermare a questo punto se tu non arrivi a una certa percentuale o i test falliscono anche questo ovviamente è un quality gate perché alla fine uh, non può andare avanti perché non risulta automaticamente uh, una cosa fallita che non vogliamo andare a mandare in produzione ho creato um, un paio di... Uh, di ho messo i link ai vari software, anche uh, PHP stand, uh, il uh, coding standards, eccetera, eccetera, così uh, si può vedere questa cosa anche dopo, perché gli slide vengono comunque linkati nella, nello speech. E um, è già tutto, in realtà allora, avevo altre due slide, però non sono entrate nelle, nei change. Però... Se avete domande? Prima di tutto, grazie. Dennis Metter, qualcosa da noi, WordCamp per te. Okay. Allora, se non mi sbaglio, abbiamo detto solo domande difficili. Dunque, ah, okay. ok. Allora, domande. di Luca, grazie mille. <ride> no, Luca, ho fatto lo speech solo per te. Purtroppo, uh, sì, hai visto quality gates, non passate. Hai parlato di unit testing, uh, ti volevo chiedere se hai mai usato lo snapshot testing per PHP e il fuzzy testing. Allora, non ho usato snapshot testing, ma usiamo anche uh, del, uh, del smoke testing. Questa è una cosa che, uh, che facciamo spesso e volentieri, che creiamo anche situazioni di, uh, uh, di cambiamento voluto al software, di vedere se il nostro uh, software si comporta ancora così. Eh, la ragione per questo è che abbiamo un prodotto che magari uh, si deve essere installato in diverse condizioni, di soft, mh, installazioni clienti che hanno magari un plugin che potrebbe essere una dipendenza per noi. e Abbiamo bisogno di certezza come si comporta il nostro software in questi casi, Questo, questi test facciamo anche, però sono più uh, nella fase end to end e non proprio nel unit testing ok, altre Una domande? scusa, qui ciao, ciao. Um, considerando l'evoluzione che sta subendo l'ecosistema di wordpress sempre verso più il javascript hai yeah. già avuto modo di testare un nuovo ambiente di test che non sia prettamente incentrato su PHP? Sì, um, noi abbiamo dei, uh, nei nostri prodotti in Motoch, abbiamo dei, dei test per, per JavaScript, usiamo gest e um, funziona bene, possiamo anche perché usiamo alla fine un prodotto che si chiama Sooner Cloud, uh, mandare già segnali verso questa piattaforma per capire un po' come come ho detto, i quality gates si corrispondono alla, a quello che ci aspettiamo per JavaScript e per PHP nello stesso istante. E, sicuramente ci sono altri prodotti mi piacerebbe anche sentire da voi se usate usato altri prodotti che possono essere uno spunto anche per noi. Ok, altre? No? ok allora ancora grazie Denis di essere venuto all'ultimo momento non mi ha fatto una domanda <ride> <ride> grazie grazie